Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e in questo report di maggio, che in realtà arriva un po' sul filo di lana, parleremo di Red Random e l'eroe multicromatico. Quindi, senza ulteriori indugi, tingiamo tutto di rosso e iniziamo! Red Random e l'eroe multicromatico è la nuova serie targata Vertical Green Productions. Eh, chi ha seguito finora gli aggiornamenti sa che si tratta di una serie a cartoni animati e a cartoni animati minimalisti. La cosa si è fatta più chiara eh, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, quando ho iniziato a postare le immagini dei eh, personaggi che comporranno il cast eh, della serie. Red Random è attualmente in fase di preproduzione ancora acerba, nella misura in cui ho scritto un soggetto generale della serie non mi sto ancora occupando della sceneggiatura dei vari episodi perché è ancora prematuro e mh, la cosa avverrà in un secondo momento. In questo periodo mi sto concentrando sul concept design dei personaggi e chi segue Facebook e Instagram ha già avuto modo di vedere alcuni design dei personaggi, tra cui Red Random, il protagonista, e il giudice Green. Da queste immagini si possono capire alcuni dettagli della serie. Prima di tutto che eh, i personaggi sono delle figure geometriche semplici, quindi anche, va da sé che anche l'animazione di questa serie sarà qualcosa di molto semplice, elementare, come ho già detto in altre occasioni, per eh, fare in modo che la lavorazione sia più veloce e non porti via troppo tempo e neanche troppe risorse, da un punto di vista economico. E in più che ogni personaggio avrà un colore specifico. Eh, ho già detto eh, in un altro report che Red Random, e l'eroe multicromatico, si fonda sugli studi eh, sul colore di Max Lusher. Chiunque sia interessato al lavoro di Max Lusher può reperire informazioni sia su Wikipedia che su pubblicazioni specifiche. L'argomento è comunque interessante a prescindere e vale la pena approfondirlo. E il metodo Lusher si fonda appunto su otto colori, gli otto colori degli otto personaggi di questa serie, e si fonda sull'assunto di base che i colori più che i concetti siano universalmente interpretati a livello inconscio nello stesso modo, eh, a prescindere dal sesso, dalla razza, eh, dalla provenienza sociale e fin anche dal contesto storico in cui ci si trova. E quindi su questo assunto di base si possono tracciare dei profili personali, comportamentali, emotivi e interpretativi di qualsiasi individuo. Su questa base si fonda il lavoro di concept design dei personaggi di Red Random. e vero multicromatico perché se è vero che il colore rosso, ad esempio, ispira inconsciamente una gamma di pensieri, sentimenti e comportamenti, allora si può tracciare un profilo di quel personaggio che ha il rosso come colore principale e così via per tutti gli altri colori anche lo studio delle forme lo studio eh, psicanalitico delle forme eh, interviene all'interno del concept design di questa serie Red Random ad esempio è un trapezio rovesciato ed è rosso quindi le interpretazioni psicanalitiche del trapezio rovesciato e del rosso vanno a comporre la psicologia e eh, il comparto emotivo di questo personaggio questo vale anche per il giudice Green che avete potuto vedere su Instagram e per tutti gli altri personaggi che al momento sono in fase di definizione e eh, che vi mostrerò nel corso delle settimane è necessaria una menzione speciale per i nomi dei personaggi che come avrete notato hanno nome e cognome eh, che iniziano per la stessa lettera la cosa acquista un senso perché il Red Random avrà una narrazione molto simile ai racconti di avventura degli anni 50 60 in cui non era raro trovare degli eroi con questa caratteristica nel nome cosa che è anche poi è stata eh, ripresa da molti fumetti bonelli come Dylan, dog, Martin Mister, Nathan Never, questa tipologia di nomi in effetti conferisce una un'aura un po' più di, di avventura per ragazzi che in effetti è lo stesso scopo di Red Random. Per quanto riguarda la trama eh, non mi sento ancora di anticiparvi nulla eh, nella misura in cui al momento la pre-produzione è consistita nello scrivere un soggetto generale della storia ma non mi sono ancora occupato della sceneggiatura particolare di ogni episodio, cosa che avverrà nel momento in cui avrò stabilito il concept design di ogni personaggio. Quindi un po' per non rovinarvi la sorpresa, un po' anche perché nel frattempo molte cose potrebbero cambiare ancora e quindi disattendere certe attese, mi riservo ancora la facoltà di non raccontarvi nulla della storia, che però posso anticipare è strutturata se non altro nelle mie intenzioni per durare più di una stagione quindi a differenza di Bunker non sarà una stagione autoconclusiva ma nelle mie intenzioni Red Random è una storia che si svilupperà su più stagioni probabilmente 3, mi piacerebbe anche su 4 però lo vedremo più avanti. Mentre il concept design dei personaggi si sta delineando in maniera più precisa, sto prendendo contatti con alcuni musicisti internazionali, come è avvenuto in Bunker, per eh, approntare una colonna sonora eh, per la serie. In questo frangente specifico mi piacerebbe, a differenza di Bunker, avere una colonna sonora firmata da un solo artista. Sto prendendo contatti, come ho detto con diversi artisti internazionali per capire chi è più disponibile e chi è anche più soprattutto eh, adatto allo scopo. Beh, nei prossimi report vi aggiornerò anche su questo frangente. Nelle prossime settimane ci saranno degli aggiornamenti per quanto riguarda il concept design dei personaggi. Eh, probabilmente eh, definirò anche meglio l'aspetto psicologico e comportamentale e un po' anche di eh, biografia dei personaggi, quindi è possibile che eh, pubblicherò anche delle schede personaggio un pochino più dettagliate. E nel frattempo, mentre il concept design viene sempre più eh, concretizzato, anche la parte di merchandising comincia a nascere. Quindi il merchandising di Red Random e il multicromatico può dirsi ufficialmente partito con la prima grafica eh, disponibile sullo store online riguardante appunto il personaggio di Red Random quindi se volete farvi un regalo e al tempo stesso dare un piccolo contributo per la realizzazione di questa serie visitate lo store online, trovate il link in descrizione e eh, ci fate felici ecco. per il momento è tutto, è stato più un report di anticipazioni su quello che comincerà a concretizzarsi a partire dal prossimo mese spero di avervi dato qualche risposta in più riguardo questa serie e di avervi anche solleticato l'interesse di avervi fatto venire la colina lo scopo in questa fase è questo e comunque è in programma una nuova puntata del Don't fuck with mordred in cui potrete sbizzarrirvi con tutte le domande inerenti anche a red random alle quali non ho risposto in questo eh, frangente e quindi quella è la sede per dirmi eventualmente dici di più perché vogliamo sapere e, e non puoi tenerci sulla corda in questo modo io ho un po questo vizio qua eh, dovete anche capire che essendo una casa di produzione indipendente un report ogni mese non posso spiattellare tutto ogni volta perché altrimenti viene meno anche il piacere dell'attesa di un qualcosa eh, che, non, che ancora non si conosce quindi eh, tenete duro io cerco di lavorare al massimo delle mie possibilità e al massimo anche della velocità consentitemi dalle contingenze altre eh, e nel frattempo vi auguro una buona giornata che sia multicromatica che sia creativa e vi do appuntamento al prossimo report di giugno ciao